Quello che sta accadendo contro le donne è mostruoso, penso all'escalation di violenze che ci sono state a partire dai fatti di Rimini, a quello che è accaduto a Roma, a Lecce e oggi anche a Catania. Noi a Roma stiamo potenziando il sistema di videosorveglianza, è un deterrente ma non è assolutamente sufficiente. Abbiamo bisogno che il Governo intervenga con forza su questo fenomeno, deve potenziare assolutamente le forze dell'ordine sul territorio, debbono presidiare tutto, soprattutto le periferie. Noi domani parleremo proprio di questo nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato presso la Prefettura di Roma.